Delle, cioè per riuscire a vedere delle striature o delle imperfezioni nella tavola bisogna metterla in controluce se no non li vedi quindi mettere la tavola in controluce e impastare un gesso ehm, molto morbido perché deve andare a chiudere delle fessure piccolissime e quindi poi deve essere carteggiabile con una carta fina e, e, e non ci dobbiamo esasperare quindi uno stucco molto leggero e per andare a chiudere quelle fessure, quei, quelle crepature che si sono venute a creare con lo stucco un pochettino più duro. Questo tipo di stucco asciugherà in poco tempo, in, in una mezz'oretta, massimo un'ora, sarà asciutto. Come vedete c'è molto lavoro da fare, non è orizzontalizzare una tavola non è una cosa che si fa in 5 minuti. Quando lo stucco diventa duro, cioè che perde l'acqua e non può essere più passato e fargli lasciare uno strato sottile, quello che c'è nella spatola va tolto, messo da parte e preso quello che muove. Adesso passeremo carteggeremo con una 600 e poi successivamente con una 1000 in modo che avremo un, una superficie eh, quasi a specchio cioè riesce quasi a riflettere eh, le immagini che la colpiscono e questo perché il film pittorico che andremo a fare andremo a passare su questa tavola Sarà ehm, molto sottile, in quanto dobbiamo realizzare un'opera iperrealistica, e, e quindi mi necessita una tavola abbastanza liscia eh, su cui puoi mettere questo film e passarlo con il ventaglio, con il pennello a ventaglio per eh, lisciarlo quanto più possibile. Queste sono le due carte vetrate che utilizzerò. Lo stucco è asciutto, adesso procediamo alla carteggiatura nei punti dove abbiamo dove lo abbiamo messo, sempre con la stessa la 600, in modo da avere una superficie liscia, con la stessa grana che abbiamo utilizzato in precedenza. cancello col pennello perché le mani possono essere unte o sporche e quindi nel momento in cui vado a cancellare o uh, sporco il fondo perché ho le mani come vedete sono sporche qua vedete il sporco e, e poi tra l'altro possono essere umide e comunque sono unte quindi rovinerei il piano è consigliabile che teniate un pennellino anche di, di poco costo preso dai cinesi e, e ve lo tenete a portata di mano per pulire il disegno man mano diciamo che ci possiamo accontentare il disegno è abbastanza dettagliato e possiamo passare adesso a fare il fondo cerchiamo di creare un grigio un pochettino azzurrato stavolta non ho il bistro e... oddio potrei ricrearlo non è una cosa però ho un eccesso di, di nero che devo smaltire mh, perché è passato parecchio tempo e quindi stavolta utilizzerò anziché il bistro proprio il nero avorio lo utilizzerò con, con l'aggiunta perché lo voglio leggermente azzurrato con un po di ceruleo ma proprio una puntina e questo sfondo deve essere uno sfondo molto chiaro quindi metto un po un bel po di bianco perché mi deve bastare per due tre mani e poi ne metto un pochino qui nel caso in cui dovesse servire per schiarire ulteriormente. Ci prendiamo la nostra brava spatolina senza aggiungere liquid e nulla, colore puro da tubetto. Incominciamo ad impastare per ottenere un grigio chiaro. Abbiamo passato tre mani di colore. Il colore quando lo impastiamo dobbiamo cercare di impastarne una quantità che ci rimanga perché quando andremo a mh, lavorare sul soggetto principale può capitare che ce ne serva un pochino per lo scontorno. Eh, o usciamo fuori e non ce ne accorgiamo con il pennellino asciuga e quindi dobbiamo ripassarci di sopra oppure ci possono essere delle zone sporche eh, nel eh, nel fondo oppure non ci accorgiamo di particolari eh, dei quali poi ci accorgeremo quando sarà seccato il colore quindi una piccola parte della stessa tonalità ce la dobbiamo tenere e in più queste sono le linee e i quadratini che dobbiamo andare a fare con i colori primari e sigillati sempre con carta eh, adesiva eh, con i bordi sempre sigillati mi raccomando al solito eh, in questo caso di bianco e eh, che poi verranno sigillati con lo stesso colore quindi questo colore poi vi servirà pure per la sigillatura dei bordi e per poi andare a mettere il colore e venire le linee perfette per come abbiamo imparato a fare <coughs> eh, ehm, come eh, ho proceduto per um, il fondo. Ho passato tre mani di questo colore con liquin, diciamo quasi un 30% di liquin e 70% di colore. E, nella, tra la prima e la seconda mano ho passato eh, della vernice a ritocco fatta con due parti di trementina e una parte di liquin, per sigillare ancora meglio eh, il, um, il fondo quindi tra la prima e la seconda mano data con il liquin ho passato la vernice a ritocco fatta per come avevo detto la terza mano invece l'ho passata con il medium che utilizzerò per eh, realizzare il soggetto principale anche le linee in modo che eh, il film che verrà fuori una volta asciutto sarà uguale a quello del fondo perché no si vede un fondo opaco e il soggetto principale un pochettino più lucido, satinato. Questo diciamo che avrebbe poca valenza, perché tanto poi dobbiamo verniciare e quindi la vernice diciamo copre tutto. Però anche per una questione di uniformità è un quadraolio, quindi rimarrà diversi mesi senza verniciatura, e quindi se lo vogliamo esporre cerchiamo di creare il fondo e il soggetto principale uguali però ripeto è una questione eh, mia più che altro perché la vernice, eh, torno a ripetere, va poi a uniformare il tutto. Volendo potete anche utilizzare il fondo in acrilico e fare solo il soggetto ad olio che vi necessita di sfumature e che vengono, riescono meglio con l'olio. Procedete come meglio credete, io preferisco fare tutto ad olio eh, anche perché il film pittorico si, si stende meglio ho utilizzato uh, vi faccio vedere i pennelli che ho utilizzato ho utilizzato questo genere di pennelli ho utilizzato un ventaglio eh, il ventaglio va eh, asciugato man mano che viene passato va asciugato eh, su carta in modo da passarlo sempre asciutto e nel caso la superficie fosse maggiore e questo si sporca ne dovete utilizzare un altro questo invece è il pennello piatto che ho utilizzato per passare il colore prima di passare il pennello a ventaglio mi pare che non ho altro da dirvi nel prossimo filmato ci interesseremo delle linee e del soggetto principale vi raccomando se volete essere aggiornati di registrarvi al mio canale youtube e mettere un like se vi piace il filmato e se volete vi potete registrare pure la mia pagina facebook al mio profilo sempre facebook uh, oppure al mio canale instagram vi abbraccio e alla prossima